E eh vai! Siamo no, pronti! io Non capisco! No. no. No, non capisci? Finalmente a grande richiesta, dopo anni, l'unboxing del Nintendo DS3. Esatto, chiudiamo Dark Souls, <ride> che questa era la live di tra un mese. <ride> ecco, perfetto. Bene, cosa dite? Partiamo a bomba perché io non vorrei fermarmi la prima aria proprio cicco cicco no, oggi. No, eh? Dai, andiamo, andiamo. Andiamo, allora ci godiamo il filmato iniziale. Che ci dirà un sacco di cose eh, che però non capiremo subito. Ma intanto ce le teniamo qua dentro. E se stai zitto col filmato iniziale, attivo anche l'audio. <gasps> Lothric: mm. informazioni. La voce narrante dei Souls è sempre bellissima. Mamma mia! Ah, io non avevo neanche controllato la lingua, sembra che abbiamo messo l'italiano, quindi meglio. Creature che impareremo a conoscere. Cioè Il venerdì, prima di andare a casa, quando fai straordinario di venerdì Mamma mia Attenzione, spoiler qua eh. Questa location la vedremo oggi Eh, scusami, eh, no non è la voce di una vecchia è una voce di una persona che ha una voce narrante importante e, e, e visto che adesso challenge accepted adesso controllo se è una vecchia adesso vado a <ride> trovare il nome, il cognome e la terra grafica viene fuori che è un ragazzino di 12 anni esatto mamma mia quanta epicità non posso contenerla nel, nel mio interno le legioni dei non morti del farro <ride> sono tutti celiaci wow abbiamo un trivia su Yarm the Giant oggi appena arriveremo al primo boss e non è quello che pensate voi A carbonella per la grigliata allora Bomba non sa i nostri nomi che ci lascia presagire che eh, non ha neanche guardato vecchie live o vecchi, o vecchi episodi comunque eh, lui è Gianluigi e sì. Io, Furio Furio Fu, Furio, furio mm. sì. Sì, sì. poi se la chat vuole dirti i veri nomi <ride> volentieri noi comunque ti chiameremo Bomba ha detto proprio Bomba così, mm. eh. esatto Oppure se vuoi puoi sbloccare il DLC con i nostri nomi Pagando niente Basta che ti iscrivi al canale Cosa che hai già fatto quindi. Hai già sbloccato il DLC Ma eh, c'è un problema tecnico sul server Eh, sì, mi dispiace Oggi trovo la mia sedia particolarmente scomoda mm, Potresti stare come Fantozzi Che fa finta di essere seduto E invece <ride> Posizione uovo duro perenne Ok, finito il filmato iniziamo oh, creazione del personaggio adesso ci passiamo qua l'intera serata e invece no perché io ho già creato il nostro personaggio che sarà costui benissimo e ti, faccio, ti farà piacere sapere che la faccia è esattamente coperta dalla tua quindi eh, sei tu ma chi è? è? è cosa? è Kojima questo esatto è Kojima e eh, adesso sveleremo anche il nome si sì. sveleremo il nome tra pochissimo perfetto Visto che sempre sulla chat di Telegram potete scrivervi liberamente e anche scrivere liberamente qualsiasi cosa, eh, quasi eh, c'è stato anche un poll per capire che build andremo a fare e quella che ha preso più voti circa è una build dex mista anche un po' a fede, quindi tireremo qualche santo giù dal paradiso ma iniziamo tranquillamente con la classe del mercenario che ha le armi finali che useremo in questa run perché le Twin Blade of the Soul, Cell Sword, qualcosa del genere, uh, sono terrificanti. Vediamo se ci sta tutto perché ho avuto questo dubbio. Don. Prima Chia... oh, no? No, Chiappote, che si legge Don Chiappot come Don Quixote. Eh, però ha anche un cognome che è... Sempre... Come tutti i nostri personaggi dei Souls? Sì. No, e non ci sta. E allora solo Don no. Eh sì, troppo lungo. Sappiate che il cognome era Pigliapere. Perché ne prenderemo tante di pere. Ho oh, un altro filmato. Ma sì, molto questo è in game. È la nostra nascita. Suonano le campane e noi ci svegliamo saranno Gitarlo. le stesse campane del filmato iniziale non credo c'è anche rudolf giuliani no la renna <ride> rudolf giuliani detto la renna allora possiamo notare che questa fontana eh, assomiglia moltissimo al ricettacolo della prima fiamma e non è l'unico che vedremo in questa in questa serie Mentre un personaggio che somiglia molto a Oscar di Estora è una citazione perché ci dà come Oscar una fieschetta estus che però non è quella che noi conosciamo normalmente. È una fieschetta cinerea che stempera il calore di un farò. Come la si conviene: cinese. Cinese, sì. <ride> Grazie per distruggere la poesia della lore, ma io Prego. ribatterò... Sono qui per questo. <ride> lo so, Con questa bellissima immagine Dove in alto a destra potete vedere Una campana Sarà quella, quella che ha suonato durante la cutscene Di qua Ci viene dato un avvertimento Non so che lo conosciate tutti Torna indietro e, e quindi se lo seguiamo finisce il gioco Io avrei speso restavo... quanto, quanto costava il Day One questo? Uh, uh, 60, 70 euro forse 70? Già 70? PS4 era già 70? Ah, ecco qua il boss, mini boss, eh, classico un po' dei Souls. Se vogliamo il primo era il uh, l'Asylum Demon. Poi c'era quello di Dark Souls 2 che era un pochino più nascosto ed era il ciccione, l'ippopotamo ciccione. Sì. Okay. E poi Demon Souls c'era Vanguard Abbiamo fatto l'episodio l'altra volta con questi boss. Esatto, infatti è un'interrogazione. Eh, vediamo, vediamo, no? Vediamo si, può, si alza la mano. Mm? Dai, allora, lo stagger. Niente, io volevo lo stagger, invece sono quasi morto. Ma quante fiaschette hai preso per fare sto boss? Della mini? Ah, tre, ma solo perché volevo staggerarlo. Mm? Eh? Termini fa? nuovi No, ma non sono termini nuovi, sono stronzate Sono termini di noi giovani, Alessandro, tu non le poi, puoi capire giovane E utile. giocare a briscola al bar di giovane quando la figura è in bianco e nero Dai, allora lo facciamo fuori o no? Ma sì e Guarda Non insultarti, eh Ecco qua, scaglia di diti tenete Tanto lui non legge la chat, quindi non Potete inventarvi qualsiasi cosa Alessandro ha i miei occhi e eh, questo non mi fa sentire tranquillo. In rari casi le lucertole di cristallo si nutrono di anime raggiungendo queste dimensioni. Perfetto, abbiamo anche già la lora di questo mini boss. Benissimo. Wow, Amico. guardate che profondità di campo. Che bello. Che Mamma che bella. <ride> ah no. Scusa. Ok, cosa dite? Proviamo a fare il boss con due sole fiesche testus? Dai, facciamo mm. il boss. Uh... Con due sole e ok. Allora, attenzione perché eh, possiamo notare diverse cose entrando in questa arena. Intanto che questa, eh, questo alberone con questa tombona erano presenti nel filmato iniziale. Se da qua è uscito Jorn the Giant o è uscito eh, Aldrich, il decoratore di Dei, non è dato sapere, e dei scopriremo anche quali idee è divorato, ma noi siamo in una sorta di anfiteatro. È un Colosseo. Beh, no, dei Colosseo non avevo niente. E neanche no, di un Colosseo generico, no? Era meglio eh, anche... anfiteatro, sì. sì. Anfiteatro per assistere a cosa? Al combattimento di questo boss. Contro chi? Contro quelli come noi che volevano raggiungere quella struttura là. Ma eh, eh, Popcorn e grattaculo Li consegnano o... Allora, quello che esce dal coppino è l'oscurità L'oscurità che L'ha bloccato in questa posizione E ha un, uh, un punto di provenienza Questa oscurità Rincontreremo questo boss Adesso io faccio il figo come se nessuno di voi Avesse mai giocato o visto nessun gameplay di questo titolo Per fare un po' di suspense Però Ok, ci può stare per chi non, non lo conosce Cioè, chi... E ora... Cioè, allora... Boh, sì. comunque <ride> rimuoviamo questa spada che l'abbiamo già vista da altre parti è la spada che accende i falò dai, rimuovi la spada e lui e diventa immediatamente ferro. vita esatto e noi possiamo già cominciare a fargli un bel po di danni come vedete bene e bisogna anche cominciare a prendere un bel po di tempismo ho oh, staggerato bene eccolo qua prontone subito bomba di fuoco e la serve una mano avrà detto esatto oh inaspettato lei dove lo conosciamo aia aia aia aia altra bomba di fuoco che stranamente no Cosa no no sta si sì non lo sta stordendo infatti ci ha ucciso wow è per un pelo ok attenzione alla bomba di aia attenzione alla bomba di fuoco Bella. che non l'ha stordito di nuovo ma hanno rimosso la possibilità di stordirlo con la bomba di fuoco Ma io cercherei di non soffronarmi su questo e cercherei di farlo senza morire male esattamente ecco qua facilissimo Perfetto, braccia ripristinata, questo ci aumenta del 30% la vita eh, come le umanità e le figi, eh, le stesse meccaniche, e quello che ci interessa è, a parte accendere il falò, dire due cose prima di passare all'era successiva, ovvero che il giudice Gundir non doveva chiamarsi giudice Gundir all'inizio, ma aveva un altro nome, chi lo sa? Chi lo conosce? Beh, ve lo dico subito perché mi sono stancato con un altro question time, uh, si doveva chiamare Osseirus all'inizio. Come il vinto ha, vinto? ha vinto, ha vinto. Non ha vinto nessuno perché non l'ha vinto nessuno. Ok, la seconda question time, sempre riguardante a questa cosa, era: uh, se questo si doveva chiamare Osseiros, chi invece si doveva chiamare Gundir? Invece ha cambiato nome, question time. Eh, ma uno dietro l'altro sì. mi sembra un loop questa domanda cioè è complicata sì. ok allora ve lo dico subito perché vi devo far notare un'altra cosa molto interessante uh... che oggi c'è niente Jorm the Giant all'inizio doveva chiamarsi Gundir the Giant e poi perché all'anagrafe gli hanno fatto cambiare nome? è un po' come il figlio mm. di Elon Musk comunque qua vedete una spada che avete notato anche durante il filmato iniziale question time numero 3 di chi è? Che coglioni, spieghiamo ah, qualcosa a noi o devono dirci tutto loro? Cosa Mi dichiara la spada che non ti ho ascoltato La spada è di qualcuno che apparteneva alla legione di Farros Che abbiamo visto risollevarsi dal proprio loculo durante la cutscene Ma non direttamente a quelli che abbiamo visto sollevarsi dal proprio loculo durante la cutscene Il mistero si infittisce spada mancante dal falò del santuario, quindi qualcuno ha preso la spada del santuario e l'ha inserita in Gundir, cosa vuol dire se non batti Gundir non puoi accedere al falò del santuario e non puoi andare a Lothric. Questa spada viene tramandata solo al campione della cenere che il giudice attende, esattamente quello che ho detto ancora prima di leggere, madonna. E invece qua abbiamo una reliquia di Dark Souls 2, un gigante che in Dark Souls 2 avevano questo volto non esistente che si trasforma in un albero come in Dark Souls 2 mm. e vedremo cos'altro si trasforma in essere Ignei durante questa run, quindi in Dark Souls 3 ma la cosa più interessante di questo arci albero è quello che ha sulla schiena cioè quel punto là che sembra un ramo tagliato che in realtà in Dark Souls 2 è il punto dove si trova sulla schiena del personaggio il simbolo oscuro questo ci dà un'idea di cos'è, ancora prima di arrivare a Lothric, di cos'è questo posto. È una fusione di uh, tutti quelli che normalmente noi chiamiamo cicli. Ah, te dico un so altro no. individuo si sveglia dal sonno della morte. Sei in buona compagnia, noi inutili fiamme sopite, Anche lui è una fiamma soppita. Non siamo neanche in grado di morire. Mi fa uscire di testa. Ah, vera leggente. Abbastanza da veicolare il fuoco Non siamo neanche all'altezza di pulire i loro stivali Mamma mia Ci ha dato anche una, una brutta brutta emote Molto triste Altro da dire è che beffa crudele Ci chiedono di cercare i signori di tizzoni. Poi abbiamo la nostra quest Di riportarli ai loro troni ammuffiti Parliamo di vera gente? Ok ok ok Questo è un altro ricettacolo che avevamo visto prima Quindi ce n'è molti Sembra quasi un simbolo di qualcosa del passato, <ride> un nuovo arrivo ah. sai che su Dark Souls 1 avevo un bug sì. per un periodo. Che, eh, in pratica, ogni volta che parlavo con un personaggio, gli tiravo una legna mostruosa, non, non so perché <ride> è stato difficile andare avanti a giocare così. Sì, dovevi parlargli di spalle. E andiamo a parlare con l'ultimo personaggio che è una maiden, un'ancella di Dark Souls 2, giunta fin qua e attenzione che lei, lui, essa eccetera eccetera possono essere uccisi ovviamente ma tornano in vita e si ricordano che li abbiamo uccisi, quindi sono anche loro non morti. Eh sono non morta lo dice anche Vedi si possono scoprire queste cose In multiple ways Portami della cenere ceneroscura Un materiale particolare Con la quale potrà eh, venderci dei nuovi oggetti Andiamo a provare a sconfiggere Dico provare perché è un avversario temibile Il mm, maestro di spada Che abbiamo ah, visto vicino alla torre Io devo fare una citazione eh, Andiamo sì. a provare Fare o non fare Non c'è provare eh? attenzione ma oh, tra l'altro questa arma non ha il calcio ha questa sorta di back fastidio bene non possiamo neanche provare a buttarlo giù ok pronti? vai finirà malissimo uh -huh. io ve lo dico peggio di come è iniziata non può essere bah c'è sempre di peggio uh guardate quanti pochi danni aia aia aia mmm e tra l'altro non annoi perché stiamo combattendo tra le scale. Ecco, abbiamo vinto. Ciao! No. <ride> È rovinato, potevamo avere una clip E invece. Ecco. Eh, che figata vale. bene. Allora, dovrebbe essere così, poi devi saltare quando il tuo piedino arriva eh, praticamente vedi che c'è quella quella uh, quasi. Una a metà tronco lì. Sì, sì, sì, sì. C'ero eh. quasi, c'ero quasi. Poi devo un'alle perfetta. Eh. no. E neanche. Fermatemi voi per favore, allora, ecco. se io vado, eccolo, eccolo, eccolo, fatto fatto, fatto, fatto in, fatto, in fondo, fatto. alla chat, c'è un becco con una pistola con rompere in caso di salti <ride> prolungati per favore, no, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, non preoccuparti, ok, benissimo siamo qua. Uh, guardate, fino in fondo si vede il falò. Che figata! Allora, questa è un NPC, sotto al nido ci parla un corvo e questo è lo stesso personaggio circa, eh, la funzione è quella eh, che c'era anche in Demon Souls Dark Souls 1 e Dark Souls 2 e si chiama in base al tipo di oggetti che vuole da te per scambiarli con altri oggetti in questo caso eh, si chiama <ride> il Nestling perché è qua sul suo nido e qua c'è il primo muro illusorio Ah, ecco qua, ecco qua, un bellissimo baule, con dentro un anello: esatto, l'anello d'argento del serpente. Con questo avremo più anime, Dice, direi che è ottimale da avere subito all'inizio. Mentre qua possiamo parlare con uno di quelli che sembrano essere eh, anzi, lui sembra essere uno dei signori dei tizzoni, che noi dobbiamo riportare i loro troni, ma eh, non ne ha l'aria, no. Ma ti ah, la... Signora Signora di il, il Cercatore di Signori conosce già la nostra missione. Provenite dalla terra di Corland. Molto tempo fa vincolai il fuoco e divenni un Signore dei Tizzoni. Se ne vuoi la prova, ti basti guardare il mio corpo bruciato. Non è la prova. Ma prima di parlare di Ludlet dovremmo uccidere il primo dei Signori dei Tizzoni conosci il nostro obiettivo quello dei signori di Tizzoni. i cinque troni accetteranno i cinque signori come linea da bruciare per vincolare quel fuoco là la fiamma muove rapidamente bisogna vincolarla per salvare il mondo ancora una volta esatto una revocazione del primo vincolo è così che divenni un signore di Tizzoni. sarò un colosso nella morte Sembra che cerchino qualche no, tipo no, come... di redenzione. Per ora non ci dice altro. Viaggiamo verso l'ora del castello di Lothric. Eh, mi mancava la parte di caricamento. Mm. Chissà sì. cosa potrebbe venire fuori nel montaggio. Mm, niente. E qua un'altra riproduzione di quello che è il ricettacolo della prima fiamma. Ah, quindi qua Con... è riutilizzato? Sì, asset riutilizzati, un aia. silenzio assordante e l'arrivo sulle mura di Lothric. Wow! Colpo d'occhio eh! Attenzione qua, perché abbiamo un altro di questi non morti, aia, perfetto, eccolo qua, che si trasforma in una bestia. oh Oh, aspetta, adesso vi ricordo, forse questa cosa qui... non l'avevo vista, volevo avevo che tu registrassi la storia, così si arriva... Quella che tolgo... Ah, ah, ah, Eccole qua, perfetto. fantasticissimo e il fatto di non averlo ucciso subito prima della trasformazione ci permette di ottenere un frammento di titanite e addirittura una braccia. Mamma mia, ma quante ne sai? Questa è basta. Fine della serie. Uh. Resina dorata, attenzione, infonde con il fulmine l'arma. Le sue origini sono sconosciute, ma c'è chi dice che possa trattarsi della resina di un fungo. Quali funghi conosciamo, ultimo question time della serata, da Dark Souls 1? Ehi, quelli droppi, no? Sì, c'è... Allora, I funghi One Punch Man. E poi? Detti anche i funghi di Marghera. Uno me ne basta. E poi chi altro? Dai, uh, dai... qui si siamo un NPC. Una. Allora, abbiamo un Elizabeth e poi abbiamo, mm. proprio per pareggiare no, l'equilibrio, i funghi Assassini e quella Carina. si sì, esattamente. Ah no, no, ho sbagliato. Hanno ragione tutti e due. Noi qua stiamo letteralmente giocando con il fuoco perché se noi facciamo così... Eccolo qua. Arriva il dragone. E noi dobbiamo scappare prima possibile. Direi yeah, perfetto. Ok, perfetto. Facciamo fuori questo tizio, prendiamo questa cosa sulla trave. Morti. Appesi ovunque, come da migliore tradizione Souls, e il falò lo troviamo esattamente qui sopra. Guarda con che agilità cammini sulla, sulla trave qua. Hai eh? visto? Eh. Fantastico. Tra l'altro, noi ovviamente potremmo uccidere anche quel drago, ma ci servirebbero molto, moltissime frecce. Come il gigante di Dark Souls 2, che si stava trasformando, se era ormai trasformato in albero, al fare Link Shrine, si stanno trasformando anch'essi in albero che bello, piegati anche a pigre greco mezzi, molto eleganti. Sì. Un po' a S. Così. No, allora bisogna fondamentalmente farlo soffiare in basso. Ecco, dove sta soffiando adesso. Ah la passa. ok, le fa tutte e due. Vabbè. cercheremo di passare così. Dino fa in basso, è un altro modo per mantenere lì in capita Eccoci qua, perfetto. Morti. Ma che morti, ah, non smettila! Ah si, sì, guarda! Allora, attenzione, perché qua la cosa più importante è subito aprire lo shortcut e dopo affronteremo quello che protegge l'arma definitiva per il noob Allora Pintano sì, di sventura eh sulla chat. Però purtroppo non si va. legge Sono molto contento tra l'altro cosa preferite? Spintura 1 o 2? Nel frattempo il mimic è morto come la bestia che è. Che cazzo di domanda è 1 al 2 sul titolo? <ride> ovviamente giusto. è spintura 1, l'unico. L'arma che abbiamo recuperato dal Mimic, per chi se lo stesse chiedendo, è questa che fa un dignitosissimo 96 danni fisico più 96 danni di oscurità, ovviamente è split damage. Per cui deve oltrepassare due barriere, due difese. Nel prossimo episodio continueremo sul muro, sulle mura di Lothric. Fino a di là si vede benissimo dove continueremo. Guardate, c'è anche il Drago che viene venerato, un'altra Viverna. Grazie per averci seguito. Siete stati in quanti stasera, Alessandro? È abbastanza. Siamo arrivati a picchi di 11, io ho visto wow fantastico eh, non mi li da far paura eh. <ride> wow mamma mia eh, portate le vostre nonne come al solito noi con le granny siamo sempre ce la possiamo fare vi dissocio, e... I dissocio. <ride>